Siamo sotto Natale, vuol dire che mangeremo tantissimo, gli allenamenti non li faremo. E allora, oggi, insieme a noi, con i Dandu, avremo Lorenzo Galazzo, un salutone e parleremo di fitness. Queste pratiche, tutte queste cose qua bellissime e da tenere in considerazione per le feste. Accendiamo l'immaginazione e partiamo! Ok Lollo, tu sei un personal trainer, quindi okay. giustamente tu fai gli allenamenti su misura alla gente. Che cosa possiamo consigliare in questo periodo di feste, di proprio dove arrivi a casa la sera, mangi sì, come oh, se non ci fosse un domani, butti via tutto l'allenamento dell'anno? Beh. Tanto bisogna vedere se chi si ferma si è allenato durante l'anno. Quindi bisogna capire un attimo anche questo, il loro punto di vista. Posso dire da personal o comunque da, mettiamolo così, da ragazzo che si allena quotidianamente di non stopparsi durante le festività, di continuare anche solo un minimo a muoversi. È vero che magari il lavoro tende a calare, si tende a magari stare un po' più con la famiglia, stare sul divano, rilassarsi, andare in montagna, al mare, ovunque si voglia andare, ma cercare sempre di mantenere un pochino l'asticella alta per far sì che poi al ritorno dalle vacanze sia un attimo mentalmente predisposti per o ritornare ad allenarsi o ritornare all'attività di vita quotidiana con maggior carica ed energia ecco un consiglio l'unico consiglio che posso dare è davvero non fermatevi continuatevi ad allenare se non vi state allenando magari iniziate a fare qualcosina e vedete che passo dopo passo l'energia e la voglia verranno sempre uh, non verranno mai a mancare ecco ma fa male fermarsi così di punto in bianco cioè, magari uno fa passa da tre allenamenti quattro allenamenti settimanali a zero cioè mettiamo così se si viene da un periodo veramente stressante se si è martellati tutto l'anno perché magari si è sotto attività sportiva con una determinata disciplina eh, se si hanno dei programmi di allenamento perché il vostro personal e i dati sono belli pesanti ci può stare magari una settimana dieci giorni di scarico eh, quindi scarico passi, non stop. Però, scarico non stop, scarico inteso come continuare a, a lavorare di mobilità, di allenamento, di va bene, dello una va dello stretch, comunque lavorare su quei muscoloni, magari come può essere tutto il tratto cervicale, come magari può essere lo scarico della zona lombare, insomma, che vi possano permettere di non avere dolori articolari durante l'arco della giornata. Magari c'è il, il signore o la signora che lavora prevalentemente seduto tutto il giorno, ha i suoi 3-4 giorni di allenamento durante la settimana, vede bene durante le ferie di rilassarsi, ecco lì che magari possono tornare i dolori articolari. Quindi... Giusto. Poi eh, ricordiamo a tutti che Lorenzo è molto molto bravo nell'online, quindi... E anche se siete dall'altra parte del mondo, lui vi può seguire tranquillamente, e dopo vi lasciamo tutti i riferimenti sempre sotto, sotto il video. Sul tuo profilo è evidente che fai calisthenics. Mi vuoi spiegare un attimo che cos'è? Allora, è una disciplina che si svolge prevalentemente a corpo libero, non c'è bisogno di determinato attrezzature specifiche. Eh, si può svolgere ovunque, che sia in casa, che sia al parco, che sia addirittura in palestra e si compone prevalentemente di esercizi come eh, trazione alla sbarra, piegamenti a terra, dipole parallele e davvero c'è solo bisogno del proprio corpo, del proprio peso corporeo e di tanta tanta tanta eh, disciplina, focus mentale nel, nell'imparare a conoscersi e nell'imparare appunto la tecnica di esecuzione. Possiamo dire, eh, anche se non è del tutto vero, che deriva dalla ginnastica artistica anche se c'è una bella differenza, nel senso che in ginnastica artistica magari hanno la trave e le parallele, mentre nel calisthenics non ci sono queste attrezzature chiamiamolo più eh, calisthenics street workout anche perché poi nel, nel calisthenics rientrano anche tutta la parte di pesistica che mm. sia squat, stacchi, pancapiana, che sono tutti fondamentali magari del powerlifting e infatti poi adesso c'è l'unione del powerlifting più il calistenico e diventa streetlifting. Streetlifting, bello. Quindi che è sì, un po' più la versione un po' più forte. Un po' più wild, sì, sì, così. Sì, è un po' più delle... strong del calisthenics ah, Praticamente abbinare tutti questi esercizi a corpo libero eh, con l'utilizzo di, eh, di pesi. Quindi, in Quindi non, non più tipo solo sbarra o so. verticali strane. Posso, si può fare anche verticale ma con l'utilizzo magari di giubbotti zavorrati ah bellissimi diventi poi un, un sergente di ferro Beh, militare ma infatti quello lì diventa fighissimo diventi quelli che vedi nei film che si allenano con eh, la cintura anche con le trazioni con eh, il peso Beh, che tra di, le gambe di, di, nei film di Rocky Balboa se non, non ci hai mai fatto mai caso quando lui deve, deve incontrare Ivan Drago c'è una scena in cui lui è si è rifugiato per allenamenti in montagna e con il suo allenatore svolgono alcuni esercizi a corpo libero nel film fanno vedere prevalentemente le trazioni e la, e la dragon flag praticamente un esercizio prevalentemente di addominale in cui tu sei Parti da posizione verticale con praticamente il tratto toracico disteso a terra okay. e scendi lentamente, lentamente, lentamente fino ad arrivare a una posizione orizzontale senza mai far appoggiare i piedi. Praticamente tu sei appeso a un qualcosa dietro che possa essere un palo di legno o una spalliera con, sei in posizione verticale, a candela, ah. con la testa che guarda verso il soffitto. Scendendo lentamente, lentamente con la contrazione dell'addome tu devi non far toccare i talloni a terra mantenendo tutto l'assetto del, del corpo pulito, pulito. Quindi anche Rocky faceva calisthenics. Calis <ride> quindi non è visto solo come, quindi non bisogna per forza, uno pensa che devi per forza essere magro per poter fare alcune cose, non è vero. No, uno non uno può è essere anche vero, abbastanza grossino. È ovvio che ci sono alcune tipologie di fisico che possono essere leggermente più predisposti per una certa disciplina rispetto ad altri. È ovvio che quello di 1,80, 1,90 per 90, 80 kg farà un po' più fatica all'inizio, però se il rapporto peso-potenza è ottimo, non ci saranno problemi. Dipende solo la predisposizione mentale che allora, ci si mette. Facciamo questo piccolo spoiler. Io ho provato, l'ho allora conosciuto perché è stato un mio personal per tipo un mese, due. No, anche secondo me due mesi e mezzo e tre abbiamo fatto insieme. <ride> ok, ci ho provato, perché gli Stenics... Scoperto che non sono, non sono il tipo da attaccarmi alle sbarre. Ci ho provato, però mi è piaciuto tanto. È stato, è stato bellissimo. Ecco, Però nel tuo caso lavoravamo già come eh, street lifting perché abbinavamo squat, stacchi e, e panca. Quindi era già un incremento del, del calisthenics. Nel tuo caso, okay, già era anche era stavo... predisposto il ragazzo per lavorare su, quel pugno, su quella tipologia di allenamento. E adesso? E parliamo un po' più eh, abbandoniamo il calisthenics parliamo più degli allenamenti personalizzati cioè eh, giustamente noi trattiamo di, di personalizzazione quindi la personalizzazione nel, um, nel fitness esiste sì, sì immagino perché deve non esistere. è deve esistere perché non è che esiste quella scheda e tutti fanno quella scheda lì quindi come, come si svolge un allenamento personalizzato? E, intanto cioè, come si imposta? Eh, Bisogna un attimo conoscere chi, conoscere chi sia davanti, anche solo con un'anamnesi generale, parlare del, del suo passato, dei suoi infortuni, dell'attività che ha svolto, del suo tipo di lavoro, soprattutto dei suoi obiettivi che, che lui o lei vuole raggiungere. E da lì poi, per come lavoro io, ma penso per come lavorano la maggior parte delle, dei personal, eh, bisogna impostare un, alcuni test, alcuni test fisici per capire da che base parte questo, in questo caso il nostro cliente una volta che abbiamo impostato questi test e abbiamo visto come il, il nostro lui o lei si possono muovere in palestra e allora da lì poi si imposta l'allenamento ci saranno esercizi che andranno bene per la persona altri esercizi che non andranno bene giustamente perché magari uno parte da una base di forza veramente medio-bassa altri magari partono da un blocco lombare quindi se si ha una, una colonna non troppo inarcata ma si è belli rigidi stile tavoletta da surf alcuni esercizi non potranno essere messi in scheda momentaneamente. E dopo, dopo si lavora comunque sulla mobilità, dopo ci Ovviamente si porta? Ovviamente poi in base agli obiettivi, in base al tempo che la persona ci dà e in base al tempo che ti dai per conoscerla o conoscerlo a fondo allora lì si può incrementare l'allenamento. Però... Eh, primo passo conoscere la persona, secondo passo test fisici, terzo passo imposto programma, quarto passo dopo che si è impostato il programma allenarsi con lui o con lei per capire se, se realmente si è fatto un, un buon programma e si è compilato una buona scheda di allenamento ecco. Quindi cerchiamo possiamo dirlo di non prendere le schede dei, dei propri Compagni, Compagni, colleghi o sul web, quelle che magari... Quelli che magari vedi, quelli possiate. di Thor Ragnarok, si prende la scheda e fa faccio questo qua. No, non, non funziona no. così, non diventi così. Eh, se uno ha una buona base di allenamento può anche farlo, giusto per cambiare un attimo e dire no, oggi non mi va di fare il mio programma, voglio, eh, voglio provare qualcosa di nuovo. Va assolutamente bene, con la consapevolezza che o sarà troppo difficile, o sarà troppo facile, oppure o ci si fa male oppure non lo so non è meglio, è... comunque sempre meglio essere seguiti diciamo è una seguiti. cosa molto delicata perché si va a lavorare su, dopo si tende magari da soli a esagerare sempre. sono comunque cose pericolose sì. cioè, vanno fatte con, con della testa quindi se uno si allena è, è giusto che comunque si, che venga seguito che venga controllato e, e venga monitorato e dare soprattutto consapevolezza ma la scheda e come viene mente tutto, ogni quanto, ogni quanto vanno cambiati, ogni quanto vanno... Allora, solitamente ogni 5 settimane ci dovrebbe essere un incremento che sia una modifica di serie o ripetizione, che sia una modifica di qualche esercizio perché è troppo facile o perché è troppo difficile o semplicemente perché si vuole dare nuovi stimoli andrebbe fatta quindi di base ogni 5 settimane, quindi leggermente più di un mese se si vede che eh, c'è stata poca continuità d'allenamento, se si vede che all'inizio c'è stata troppa difficoltà nella tecnica di esecuzione, allora lì magari si aspetta anche la sesta settimana. Dopo la sesta comunque un miglioramento, se si è fatto le cose con cura e con, con testa ci sarà sempre. Soprattutto all'inizio, all'inizio nei primi due o tre mesi si migliora veramente a livelli, a livelli estremi, per poi magari se non si fa un buon protocollo d'allenamento ci sarà una fase di, di stagno in cui... Il ragazzo o la ragazza non migliorerà ulteriormente. Perché all'inizio si lavora molto sulla tecnica quindi magari si sta molto più bassi. come... Com Ma in realtà si lavorerà sempre sulla tecnica, in ogni, cioè anche dopo anche dopo dieci anni di allenamento si lavorerà sempre sulla tecnica e che mh, bisogna far capire che non è tutto scontato, non è tutto dovuto subito quindi se ci sono esercizi eh, veramente tossi, bisogna mettersi lì focalizzarsi e imparare ad ascoltare soprattutto e poi volta per volta ehm, anche chi si allena vede comunque che sta migliorando perché magari le ripetizioni aumentano non lo senti, ma hai maggior forza, maggiore energia durante la giornata quindi viene tutto da sé ecco noi, noi personalmente possiamo andare lo strumento poi deve essere bravo il ragazzo e la ragazza saperlo cogliere e, sa prenderlo, e mm, prenderlo dentro di sé, insomma. Beh, dopo ovviamente bisogna metterci dell'impegno, sia da parte del personal che da parte Quello di… Quello assolutamente. Però non vediamola come il personal, come se fosse lo psicologo di turno. Deve essere una buona figura, eh, un punto di riferimento, poi allo stesso tempo ci deve essere tutto il contorno dietro. Ma avevo letto su internet che vabbè, ci sono vari tipi di fisici. Fisico. Fisico. Fisico. Ma non siamo qua per giudicare. <ride> <ride> è, è, è vero o non è vero? Cioè io posso assomigliare a un determinato fisico, l'immagine di un, un attore eh, che è un attore, oppure voglio l'immagine di un calciatore o assomigliare proprio fisicamente a, una, a un qualcuno, però magari sono a un fisico diverso. Eh, allora, facciamo così, è bello chiedere... Al, al proprio cliente hai una tipologia di fisica a cui vorresti assomigliare hai in mente un qualcuno che, ti, che è fonte di ispirazione per i tuoi allenamenti, per il tuo stile di vita per il tuo pensiero e poi da lì appunto impostare il protocollo e vedere se realmente si riesce a migliorare o no il, il ragazzo o la ragazza. Vero sì ci sono alcune tipologie di fisico eh, che sia quello un po' più magrino, quello un po' più muscoloso quello un po' più, passami la parola in carne, paffutello, non, diciamo non ci sono a mio avviso varie differenze, non ci devono essere delle differenze di allenamento su queste tre tipologie o sui loro sottogruppi. Bisogna sempre puntare sulla tecnica, bisogna sempre puntare sul loro tempo a disposizione, sulla loro determinazione e appunto sui loro obiettivi. Poi, si può avere un'idea generale di come poterli impostare sulle varie tipologie ma deve essere proprio una cosa generale non bisogna prendere dati standard e inserirli in un, in un macchinario ecco. sì, quindi non è, non è una cosa matematica non è una catena di montaggio vuoi o non vuoi è bello per questo l'allenamento è bello così il corpo umano cioè ogni tipologia è diversa dall'altra ed è quello che differenzia anche un, dopo un bravo person da un altro perché eh, sta quanto uno riesce a capire l'altra persona quanto sì. riesce a beccare correttamente quindi dopo ci sono come si chiamavano me li sono studiati eh? mesomorfo mesomorfo ectomorfo ed endomorfo e poi le loro tipo sottogruppi uno più l'altro fa un determinato tipo un'altra tipologia sono tipo gli incroci cioè gli incroci alla fine sono sei cinque sei biotipologie non eh, sei mettiamole bah, ce ne sono sei e uno può cambiare da una cosa all'altra no sì, nel senso che vabbè, mh, se la vedi da un punto di vista fisico sì, nel senso che uno parte magrino-magrino e ti arriva muscoloso e dice wow che bel cambiamento che ha fatto è, passata, è passato dal, um, in un'altra tipologia di fisico, vero? Però poi ci sono tutti gli aspetti comportamentali, ci sono tutti gli aspetti caratteriali che fanno sì che quella persona rimarrà più o meno un incrocio tra la sua tipologia primaria e la sua tipologia secondaria quindi è proprio una questione anche di carattere, non è solo fisico beh, consideriamo che queste, questi gruppi o sottogruppi derivano dall'embriologia quindi da come noi siamo nati o come noi nasciamo all'interno del feto ok e quindi, insomma, e quindi essere... poi da lì si può perché ectoderma, mesoderma ed endoderma, de, mh, ectomorfo, mesomorfo e mesomorfo derivano dal ectoderma, mesoderma ed endoderma, che sono i tre foglietti embrionali che vanno poi a formare ehm, il bimbo la bambina, insomma. Ah, ok, cioè, okay. questo uno, che ci serve da approfondirlo. Uno svilupperà più magari il sistema nervoso, l'altro svilupperà più il tessuto muscolare, l'altro svilupperà più, eh, non so, il tessuto osso, per dire. Oh, ok. O più visce. Quindi, dopo, ovviamente uno eh, si vuole allenare, vuole diventare quello che vorrebbe essere e non, non è solo allenamento, diamo un'importanza un anche all'alimentazione, ovviamente. E, allora, è importante? Molti di è importante, sì, assolutamente. Eh, non, in questo caso non è il mio campo l'alimentazione e la nutrizione però eh, alla domanda l'alimentazione all però la rispondo sì attenzione però a non fare l'errore del parto con l'allenamento assolutamente devo avere un'alimentazione una, un calibrata parti con l'allenamento già l'allenamento è stressante l'alimentazione viene tra in secondo piano eh, passo alla volta passa la volta. Poi se si vuole puntare prima sull'alimentazione e subito dopo con l'allenamento, assolutamente benvenga. Cioè ci sono Però un sacco non di figure... No, non, non tutti insieme perché davvero diventa super super stressante a livello, a livello nervoso, ma anche a livello poi viscerale si riflette un sacco e quindi mh, possiamo dire che se uno eh, si mette lì, eh, lavora bene di tecnica, lavora bene ha una buona predisposizione mentale per dire, ok, sono costanti l'allenamento, a maggior ragione la muscolatura aumenta il grasso viscerale viene tra virgolette mangiato, e allora poi lì dopo una buona, avendo una buona muscolatura, si può inserire un piano nutrizionale. Questo è quello che penso, ok, giusto, no? noi siamo qua per, per scoprire che cosa pensi <ride> e come, come la vedi tu. E mi dicevi oh, ho letto che sei osteopata sono non proprio osteopata sono ancora sei quasi osteopata studente okay. studente mm -hmm. al, al quarto anno su sei avendo fatto scienze motorie sono passato al, al part time sono sei anni totali e che cos'è l'osteopatia? l'osteopatia è una terapia manuale eh, si basa prevalentemente sul tocco dell'operatore appunto sul tocco manuale per fare Passami la parola, anche se non è del tutto vero, fare diagnosi e allo stesso tempo trattare quindi capire cosa realmente una, una persona, il perché si è, presentata, si è mh, presentata in studio da noi perché magari accusa un una determinata tipologia di problema in una determinata area la mentalità diciamo, quotidiana pensa che se sia un dolore focalizzato il dolore è quello e quello rimane in realtà eh, dobbiamo considerare il corpo a 360 gradi come un non parti separate, ma parti collegate, quindi un, un mal di testa potrebbe dipendere magari da un malfunzionamento dello stomaco, un malfunzionamento dell'intestino, un problema magari a una spalla potrebbe dipendere da un, un assetto posturale sbagliato e quindi lo osteopat alla fine va a ripristinare, a riequilibrare il, il sistema della persona che si trova davanti, Cercando non di guarirlo, ma di, far, di dare dei mezzi, di dare degli strumenti al corpo per far sì che lui si possa autoguarire. Ah, oh, ok. beh, è anche quello dove si vedono tantissimi bellissimi video, dove ti fanno strac, ti fanno fare dei rumori incredibili. Quelli sono bellissimi, perché ci metti il microfono di fianco, parte la vertebra ed è bellissimo il pop vertebrale, si chiama. <ride> Poi realmente è molto scenico, fa, fa molto audience adesso il, il crack. Il crack. Il <ride> e, però sì, l'ostopatia non è solo crack, è veramente il saper ascoltare chi hai sotto, i tessuti che si hanno sotto le mani e capire qual è il, il lato, il, il punto disfunzionale che va poi a mandare in tilt questo sistema. Qui sono veramente tante tecniche. Si possa lavorare sulla muscolatura, che si possa lavorare sulla vertebra addirittura si può lavorare sul flusso sanguigno e ovviamente sei sempre esterno come, come tocco manuale, però creando e generando una, una pressione esterna poi va allo stesso tempo vai a creare o a generare una pressione interna. Ah beh, dopo ci sono, di solito quali sono i tipi di, di tocchi, cioè ci sono massaggi, spinte, eh, schiaffi. Ma la, la pressione cambia a seconda dell'intento che, che vuoi dare, se vedi, e qua possiamo tornare alle varie tipologie di fisi, fisico, eh, se vedi che magari è una persona leggermente più introversa, che ha paura di, di, se, mh, di tocchi esterni, allora lì ci vai un attimo più cauto, fai sì che la, il tessuto sia, lo, lo si possa padroneggiare meglio mentre se ti arriva lo sportivo tutto muscoloso che dice assolutamente mi sento tutto contratto scrocchiamo lì ci puoi andare un po' più strong perché lui ti dà il via libera per entrare eh, appunto nelle, nei suoi tessuti, nelle sue, nelle sue fasce, nelle sue fibre ehm, però sì, dipende sempre l'intento che vuoi dare massaggi, ah. chiamiamoli tra sono trattamenti, che massaggio lo puoi fare ma non, è, non compete molto nella nostra disciplina ricordiamoci sempre che una problematica può essere sia lì ma prevalentemente sarà da un'altra parte che per innervazione poi si collegheranno e poi l'ossopatia si basa sul, sul concetto struttura-funzione quindi se all'interno del nostro corpo c'è una struttura che non sta funzionando come dovrebbe appunto la sua funzione verrà eh, mandata a monte, non ci sarà un equilibrio per far sì che questo corpo possa autoreggersi da solo è bello quello che hai detto prima che mi ha, mh, mi ha colpito parecchio il fatto della connessione muscolo-testa e ehm, mente-muscolo Ecco, messa mente così era meglio ovviamente la storpi un po ah, dai, dai, dai. È, è affascinante perché cioè, non, è, non è solo quello che si vede ma è anche quello cioè come funziona è di più di quello che si crede. diciamo che è quello che si sente all'interno del nostro corpo la nostra muscolatura eh, sia quando parliamo che quando ci alleniamo che quando camminiamo è attivata dal nostro sistema nervoso questo sistema nervoso subisce sia un carico esterno sia un carico interno ergo sono in palestra ho un bilanciere e devo sollevarlo. L'attivazione muscolare, l'attivazione energica è data al sistema nervoso. Il carico del bilanciere è un carico esterno. Quanto noi riusciamo a sollevarlo? Lo riusciamo a sollevare? Come lo riusciamo a sollevare? Una volta che l'abbiamo sollevato, noi pensiamo è stato troppo pesante, è stato troppo leggero, mi sono fatto male, non ho avuto buona tecnica. Ho avuto buona tecnica. Allo stesso tempo, all'interno del nostro corpo c'era un carico interno, l'ho sentito bene sono stato stanco, eh, troppo pesante e questa è la connessione. Passare da un carico esterno a un carico, e percepirlo con un carico interno, quindi il capire che io posso sollevare quel carico, perché sono sicuro della mia tecnica, sono sicuro che io sia abbastanza forte muscolarmente, sono predisposto per sollevarlo e allo stesso tempo io internamente so che ho fatto un buon lavoro. Allo stesso tempo posso dire, questo carico esterno è troppo pesante per me, la mia muscolatura, il mio sistema non lo riesce, a, non riesce a reagire al, allo sforzo fisico, ecco che lì il sistema nervoso ti sta dando un input, e tu non sollevarlo perché è troppo pesante, oppure ehi tu so che ce la puoi fare, e puoi sollevarlo, e questa qui è la connessione mente-muscolo che, detta vale. così, fa molto ridere, cioè dice ma dai davvero, in realtà sì, cioè parte un, un input che in millesimi di secondi ti arriva al muscolo e ti fa capire che quel carico lì puoi sollevarlo o non puoi sollevarlo. Che è quello un po' che va anche, quindi va anche allenata molto la mente. Va allenata molto la mente, va allenata molto la tecnica. È per questo che il personal deve spingere molto sul tecnicismo. Più un esercizio è stato fatto bene, più si riesce a far capire, al passi la parola all'atleta, alla fine considera, dobbiamo considerarci tutti atleti, più si riesce a far capire all'atleta come riesce ad attivare una determinata muscolatura e lui capisce che da un carico a punto esterno ha un carico interno, lui riesce o lei riesce a sentirsi bene il muscolo lavorare, allora lì sì che si è fatto bene il compito del nostro lavoro e allo stesso tempo lui o lei ha fatto il suo lavoro di eh, propedeutica per quell'esercizio e incremento forza per quell'esercizio. Quindi è un po' è vero o falso quando uno dice cercare di superare Proprio i propri limiti, quando uno dice no sono stanco, smetto, no invece è lì che devi continuare. È lì. Allora, il, Può se... essere pericoloso. Ma diciamo che se, sei, se sai le tue, le tue potenzialità, se riesci a capire quanto realmente puoi spingere, non, non ti fermi, perché solitamente il sistema nervoso è quello che ti abbandona prima e, e fa sì che due o tre ripetizioni tu le riesca a togliere, o tu le possa togliere, nel senso che magari non sei, dai, cinque volte, tre ripetizioni ne fai una perché dice no sono stanco e in realtà tu potresti dare ancora di più però passo dopo passo nessuno eh, si, se, non, ness non si nasce imparato si nasce imparati poi non è... parliamo di atletismo di atleti però di si benessere sempre di benessere star bene stare in forma allora, almeno che uno non debba fare le olimpiadi o qualche gara importante cerchiamo di, di preservarci perché dopo si rischia anche di andare sul pericoloso ovviamente cioè sì, sì. il troppo stroppia anche nel, nel fitness può sì, è essere ovvio. vero? Può... Allora si parla spesso di overtraining, di, di allenamenti, di troppi allenamenti. Se si parla di stile di vita quotidiano, di stare in salute, di stare in forma, mh, a mio avviso non ci dovrebbe essere questa mentalità di oddio sto facendo troppo. Al massimo possiamo dire sto avendo una mese stressante, non, eh, ho qualche problematica, non so, se mi sento eh, col mal di testa o qualche problematica di digestione, allora lì sì che magari si cerca di togliere da, da qualche parte, in questo caso si può togliere sulla e di rilassare un attimo tutta la muscolatura. Ma Altrimenti se non sia una, una gara in previsione o un'olimpiade un o quello che è, non, eh, non ci dovrebbe essere questa mentalità protocollo di allenamento personalizzato e, e ci si lavora passo dopo passo poi si può aggiustare insieme al proprio personal, insieme al proprio istruttore eh, guarda oggi mi sento esempio la, la donna nel periodo di maestro spesso non è giusto che faccia esercizi di forza pura perché potrebbe gonfiare a maggior ragione si crea una pressione a livello pelvico quindi del bacino enorme rispetto a quello che può avere già durante il suo periodo e quindi è giusto che il personal possa farle svolgere alcuni allenamenti più aerobici, più tranquilli per far sì che questa infiammazione interna, questa infiammazione locale, possa via via eh, passare. Ecco lì che si può magari il troppo stop, sì, okay. ma altrimenti se non si ha un qualcosa di veramente fondamentale in cui competere, no, cioè ci si allena ma lo devi vedere proprio sto bene, però va fatto con le le della testa ovviamente: assolutamente perché il, eh, può essere il, eh, uno si può allenare quanto vuole, ma ovviamente deve fare anche le, le, gli esercizi, per cioè non solo, no, non non è solo, solo un... de, della forza pura. Ma bisogna anche accompagnarlo con eh, vari stretching di mobilità. mobilità. Se si lavora bene di tecnica, anche solo con un carico basso. Eh, già la muscolatura si riesce ad allungare già l'articolazione la, la, riesce a, a lavorare bene e elasticizzarsi sempre di più se invece si va in palestra per essere brutti e dire voglio solo sfogarmi a, a lungo andare ecco che lì poi il fisico un attimo si intoppa bene, bene Lollo sono, sono contento di questa chiacchierata qua è prenatalizia quindi mm. sei quindi anche il primo sì. a debuttare nel nostro sì. set uh, Natalizio Noi qui ai Idendur abbiamo una super tradizione e Che c'entra con quel canestrino lì Se fai canestro vinci una cover E niente, vai, prova Non a so vedere. se me la senta L'abbiamo fatta non palleggiante apposta Va bene, lo ma, vabbè, ma gliela diamo lo stesso Ma gliela diamo al crepi natale Va bene comunque, ha vinto tanto Non sono mai stato un buon cestista Fa lo stesso, fa lo stesso Allora e qua dai Dandu e da Lorenzo ti ringrazio tanto per il tempo concesso. Te. E ragazzi, rimanete sintonizzati, seguiteci e buon tutto! E buon Natale e buono... buone, festa. buone feste e festa feste! Diciamo. buona a te famiglia! Ciao!